ZOMBIE APOCALYPSE <laughs> mi si è scaricare il telefono, un po' so facciamo per lo scarico come state? Spero bene, buongiorno a tutte e eh, a tutti, buoni svegli a tutti siamo sei. da un pezzo comunque, vabbè, niente dettagli E nel frattempo sono lavata ho fatto la mia colazione eh, ho lavato i piatti ho fatto il mio letto infatti non so se si vedrà eccolo qua ehm, e niente, quindi sono qua a eh, piacere un po' con voi e eh, cosa ho fatto di bello? Eh, nulla di che, perché praticamente ho fatto le mie solite routine, non c'è granché da fare a casa eh, quindi non lo so ah, stanotte ho fatto un bel sogno ho sognato mia madre, bellissimo, wow top eh, poi ho sognato un episodio che avevo già visto dal vivo, quindi non so come mai l'ho sognato, ma vabbè dettagli che gli hanno che andavo a consegnare le chiavi di casa perché io non è rimasta chiusa in casa, quindi chiusa fuori di casa, vabbè. quindi è un episodio ho già visto, quindi come si può dire un déjà vu. Quindi non lo so perché però ehm, con un'amica andavo, una amica, un, con un mio supporto psicologico, andavo a, a, a riportare le chiavi a mia nonna per eh, aprirsi la casa, aprire la casa e, e niente, il portone sarebbe. E quindi ho detto, ma è questo sogno così strano, ma non è qualcosa che ho già visto, che ho già fatto. Boh, vabbè, capita che a volte fai sogni strani, che, di cui hai fatto già un, una cosa già fatta e già... Vabbè, non so come spiegarmi, penso che mi sia capito come abbiate capito comunque niente ragazzi eh, io stamattina voglio fare un altro video ma eh, ancora non so quale forse farò il video tag alle mie fisse strane comunque niente che spesso è stata tagata da ma, ma Miriam Miriam non mi ricordo il canale perdonami lo metterò nell'info box man mano che pubblico questo video eh, ah PS se vedete il video eh, fatto in tutt'altra qualità e diverso da come l'avete visto è perché l'ho fatto come mi è stato cons consigliato da uno di voi. Per non farlo tutto messo sopra un poso a telefono, meglio ho preso il cavalletto e l'ho fatto come si deve. Non ho fatto del nuovo spazio perché tanto non è il caso, sono le solite cose che faccio, le solite cose casalinghe, quindi vabbè. Eh, quello sarà per la prossima volta quando farò il video uh, polizie estreme, appunto polizia medio emozionali e, e niente ragazze. Quindi di, adesso io vado, eh, edito il video e eh, alcuni pezzi li io, io per te, sì, lavo, ciao, lavo i piatti e li metto uh, o silenziosi oppure metto la musica di sottofondo, ok? Ciao, a presto, un bacio! mettete like, un pollicione e puntoni su iscrivetevi sempre se vi va attivate la campanella e seguitemi come ogni volta che dico sempre su Instagram come youtuber Melania trattino basso 8 ciao, a presto, un bacio e buona vita a tutti ciao